l'Italia e il mondo intero sta attraversando un periodo finanziario molto difficile i costi sono alle stelle, il lavoro scarseggia o per meglio dire non è più quello di una volta e la difficoltà di arrivare a fine mese è sempre più presente nella vita di molte persone. E guardandosi intorno, cercando qualche soluzione, capita spesso di imbattersi in argomenti come ad esempio la finanza personale. Ma che cos'è esattamente la finanza personale? Perché è così importante e quali sono i segreti per imparare a gestirla al meglio? Bentornati amici in questo nuovo video, oggi scopriremo tutti i dettagli e segreti della finanza personale, ovvero come migliorare e implementare la propria situazione economica. Ma prima di iniziare lascia un like, iscriviti al canale e attiva gli avvisi così non ti perderai i miei prossimi video. finanza personale è importante perché ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi finanziari a lungo termine, come ad esempio la costruzione di una solidità economica, la pianificazione della pensione e il raggiungimento della libertà finanziaria. Inoltre la capacità di gestire efficacemente le proprie finanze personali ci consente di evitare il debito eccessivo e di gestire meglio le spese quotidiane. Imparare a gestire la finanza personale è importante perché ci consente anche di prendere decisioni informate riguardo le nostre nostre finanze e di utilizzare i nostri soldi in modo efficace per raggiungere gli obiettivi finanziari desiderati. La conoscenza della finanza personale ci consente anche di avere un maggiore controllo sulla nostra vita finanziaria e di non essere soggetti alle pressioni dei mercati e degli istituti finanziari. Inoltre, imparare a creare fonti di rendita supplementari è importante perché ci consente di aumentare i guadagni e di avere maggiori possibilità di raggiungere i nostri obiettivi finanziari. Ci consente anche di avere maggiore flessibilità e sicurezza finanziaria nel caso in cui si verifichino cambiamenti imprevisti nella situazione lavorativa o economica. E se anche voi volete imparare e guadagnare concretamente con l'online e costruirvi una rendita passiva, allora vi consiglio vivamente di richiedere e approfondire il webinar che trovate in descrizione. Ma quindi quali sono i segreti e trucchi per avere successo in questo ambito? Naturalmente ci sono diversi modi per raggiungere il livello di finanza personale desiderato e crearsi una solidità finanziaria, ma i seguenti punti sono di estrema importanza. Il primo punto è la pianificazione, cioè creare un piano finanziario a lungo termine e stabilire obiettivi finanziari realistici. Numero 2. Budgeting, ovvero tenere traccia delle entrate e delle uscite e creare un budget per le spese quotidiane, mensili e annuali. Numero 3. Risparmio, cioè mettere da parte una parte del reddito per i progetti a lungo termine, come ad esempio la pensione e la costruzione di una solidità finanziaria. Numero 4. Investimento, cioè investire in strumenti finanziari come azioni, fondi comuni, immobili, eccetera, per generare reddito passivo e aumentare il proprio patrimonio. E se non sai da dove iniziare, qui sotto in descrizione trovi una grande opportunità, non perdertela. Numero 5. Debito, cioè evitare il debito eccessivo e gestire efficacemente il debito esistente. Numero 6. Educazione finanziaria, cioè imparare le basi della finanza personale e del mercato finanziario per prendere decisioni informate riguardo le proprie finanze. Numero 8. Risparmio per gli imprevisti, ovvero costruire un fondo di emergenza per coprire le spese impreviste. Numero 9. Pianificazione e protezione dei propri beni, cioè assicurarsi che i propri beni siano protetti attraverso l'utilizzo di polizze assicurative adeguate. E iscriversi al mio canale per una costante crescita e miglioramento delle competenze finanziarie che ti consentiranno di raggiungere gli obiettivi finanziari desiderati per concludere è importante ricordare che tenere traccia costantemente della propria situazione finanziaria e adattare il piano di azione in base alle necessità e alle opportunità sono elementi fondamentali per gestire al meglio le proprie finanze e costruire una solidità finanziaria fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate cosa vi piacerebbe approfondire e al prossimo video